Oggi facciamo l'analisi price action e fondamentale di assicurazioni generali. Prima di andare sul grafico vi consiglio di iscrivervi al canale se vi interessa la price action e se soprattutto vi piace l'idea di approfondire questa metodologia e di seguirci anche su tutti gli altri social. Mi raccomando ricordatevi anche di attivare la campanella così verrete avvisati. Alla pubblicazione di ogni nuovo video e anche in eventuali live. Oltretutto, vi consiglio anche, se vi va, di andare a dare un occhio al mio canale YouTube, dove invece si parla prevalentemente di business, di management e di cose di questo tipo. Adesso direi che vi ho detto tutto quindi possiamo andare sui grafici. Eccoci quindi sul grafico di assicurazioni generali qui siamo sul mensile e quello che si può notare subito è il fatto che il prezzo sia in una sorta di lateralità anzi una lateralità vera da praticamente da dieci anni nel senso qui come potete vedere questi massimi sono tra il 2009 e il 2010 adesso siamo nel 2021 e siamo ancora all'interno di questo range. Questa lateralità Ah, adesso vi faccio vedere meglio come massimi queste zone qui e come minimi queste zone qui quindi partiamo da questo presupposto su ciò che potrebbe succedere su questo titolo anche in relazione ai dati fondamentali che adesso piano piano andremo a vedere quindi cancelliamo un attimo queste cose ecco e andiamo a vedere un attimo i dati fondamentali in relazione a ricavi e a utili ecco Possiamo notare un calo nel 2020 rispetto al 2019 sia dei ricavi sia degli utili passando da 91,72 miliardi di ricavi a 81,06 miliardi nel 2020 mentre invece per quanto riguarda gli utili passiamo da 2,67 a 1,74 miliardi tra il 2019 e il 2020. La cosa molto interessante è che abbiamo avuto un calo e se guardiamo il grafico abbiamo avuto un calo anche qui, nel senso abbiamo avuto i massimi pre-covid e poi non sono mai più stati ripresi fino ad ora. E i massimi pre-covid casualmente corrispondono anche con i massimi proprio del range. Quindi quello che voglio dire è che probabilmente il prezzo sarebbe crollato comunque, probabilmente più lentamente, ma sarebbe crollato comunque. La pandemia è stato un acceleratore della situazione ma non... Probabilmente la causa scatenante di, ciò che, di questo crollo probabilmente era solo accelerato ma la cosa molto interessante su cui vorrei un attimo farvi riflettere è la volatilità nel senso che nelle volte precedenti in cui il prezzo è stato buttato giù sui livelli di massimo del range l'ha fatto con una volatilità relativamente tranquilla anche le risalite vedete non sono state robe verticali invece qui crollo verticale e risalita Molto forte. Quindi cosa potrebbe portare questa situazione? Questa situazione potrebbe portare alla rottura del range e al suo rimanere sopra il range nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Quindi una cosa del genere, faccio vedere meglio. Se questi sono i massimi del range, il prezzo potrebbe andare su e poi rimanerci e creare una dinamica long e questo lo dico in relazione a più fattori. Lo dico uno per il discorso che c'è la volatilità, due per il discorso che gli indici sono molto spinti, questo è un titolo facente parte del FTSE MIB, il quale è molto spinto, quindi tutto ciò è in linea, e soprattutto lo dico in relazione anche ai dati fondamentali, perché se noi andiamo sui dati fondamentali, vi faccio vedere una cosa. Abbiamo il rapporto di price earning a 16,14, e ovviamente non è un valore elevatissimo, il che è positivo, anche in relazione alle concorrenti, anche se in realtà hanno capitalizzazioni relativamente diverse, quindi non è che sia un dato super importante in questo caso, perché per quanto riguarda per esempio l'assicurazione Unipolsai abbiamo 9,30, Cattolica 24,30, Allianz 13,30, quindi più o meno siamo anche lì in, in un range insomma, per il settore in cui siamo dentro anche qui però le capitalizzazioni sono diverse, quindi li darei importanza, ma fino a un certo punto in questo specifico caso, ma la cosa che mi ha veramente colpito, soprattutto in relazione al grafico e quindi a quello che potrebbe succedere, quindi questo, questa cosa che mi ha colpito è la capitalizzazione, pari a circa 27 miliardi, quasi, 8, quasi 28 ma con ricavi pari a 81 miliardi nel 2020, 91 miliardi nel 2019 e via di seguito quindi una capitalizzazione molto più bassa rispetto al volume d'affari che ha la società e quindi questo potrebbe portare a un rialzo nel futuro e infatti la situazione anche di price action potrebbe in effetti dare valore a questa ipotesi quindi quali sono le due ipotesi poi entrando nel concreto di ciò che potrebbe succedere? Andiamo sul settimanale e segniamoci qualche livello. Allora, segniamo qualche livello così da capire meglio quello che potrebbe succedere. Allora, sicuramente vicino ai valori attuali del prezzo abbiamo questo livello qui che è molto importante. Poi abbiamo questo livello qui che è stato toccato di recente. Poi abbiamo nei livelli superiori sicuramente questi sono dei massimi poi ovviamente questi nel senso prendiamo le aree nel senso che non prendiamo proprio il livello al numero preciso però prendiamo le zone in cui ci sono i livelli poi altro livello importante sicuramente è questo ecco e poi un ultimo livello che andrei a segnare è proprio questo qui che tra l'altro corrisponde col punto in cui siamo adesso in questo momento. Ecco, ora che abbiamo quindi segnato i livelli andiamo a cercare di capire quello che potrebbe succedere nel breve periodo e poi nel medio-lungo periodo. Allora, adesso noi siamo su questi livelli attuali, quindi nelle prossime settimane barra nei prossimi mesi quello che potrebbe accadere è che il prezzo continui adesso ad andare su magari anche qualche ritracciamento per arrivare nei pressi dei massimi di cui abbiamo parlato prima e qui ecco che potrebbe iniziare a creare delle situazioni per le quali il prezzo potrebbe magari comprimere un po' e poi spaccare su poi ritracciare e creare delle dinamiche long che quindi andrebbero a rompere quella lateralità che perdura in realtà da praticamente oltre dieci anni e creare quindi dei, un trend magari long che poi possa durare nel tempo e ciò potrebbe essere in linea anche col il mib e con la situazione degli indici in generale oppure l'altra situazione interessante potrebbe accadere premettendo il fatto che da qui a qui passano, passa qualche mese quindi nel senso qua potrebbero crearsi anche delle opportunità eh, ipoteticamente ecco, ma tornando a noi L'altra ipotesi di ciò che potrebbe accadere è invece che una volta arrivati su questi massimi il prezzo potrebbe creare delle dinamiche short e quindi continuare a dare valore a questo range, quindi a questi, questi livelli diciamo, no? Ecco. Potrebbe dare valore a questi livelli, che sono livelli molto importanti di offerta, e buttare giù i prezzi, quindi creare un trend che magari andrà avanti anche due o tre anni, per esempio, perché così è stato nel passato, fino ad arrivare di nuovo ai minimi e poi ripartire e ritornare a, a sparare su da, da queste zone, ipoteticamente. Naturalmente eh, bisogna poi valutare settimana, di settimana in settimana la situazione, eccetera, eccetera, però si possono creare i presupposti anche per situazioni di, di medio lungo periodo, nel senso che adesso fino a, finché non si arriva a questi livelli io consiglio naturalmente di valutare la situazione in ottica più che altro di breve periodo, però una volta che si arriva qui capire quello che farà sui time frame grandi, quindi mensile e weekly, ci potrà permettere a mio avviso di ipotizzare delle soluzioni interessanti. Ovviamente non sono un consulente finanziario quindi tutto ciò è da intendere a scopo didattico e non come consiglio di investimento però in ogni caso la mia idea appunto in ottica didattica è questa qui torniamo sul mensile per capire meglio ecco per capire meglio guardiamo la situazione sul mensile per arrivare fino a qui potrebbero servire ovviamente diverse settimane e poi una volta in questa zona specifica ecco che potremo capire quello che potrebbe succedere quindi ho questo o questo una delle due cose potrebbe succedere se succedesse questo potrebbe crearsi l'opportunità di andare a fare delle operazioni di lungo termine anche fino a questi livelli in caso contrario si può pensare a invece alla risalita verso anche magari i massimi storici precedenti quindi livelli di questo tipo ok quindi dal punto di vista della price action vi ho detto qual è la mia idea dal punto di vista fondamentale in realtà le cose sono coerenti sono coerenti perché abbiamo già parlato di ricavi utili price earning e di capitalizzazione ne abbiamo già parlato e Possiamo vedere appunto che c'è stato un calo tra ricavi utili rispettivamente dell'11,62% e del 34,83%, tuttavia questo calo è stato proprio nell'anno della pandemia e pertanto è diciamo tra virgolette giustificato, però vista la capitalizzazione e tutto, tutto ciò che abbiamo detto nel video precedentemente insomma ha parecchio senso sia dal punto di vista di perception sia dal punto di vista fondamentale, andando in statistiche qui troviamo veramente tantissimi dati interessanti e vi farò vedere quelli che a mio avviso sono i più rilevanti, quindi margine di profitto 2,15%, questo è importante perché ci dice che la società Riesce a convertire in utili il 2,15% dei ricavi, quindi comunque sia non è tantissimo in realtà. È importante questo dato, non è tantissimo, però. Nel senso ci sono società che hanno margini di profitto più elevati, però comunque riesce a convertire in utile e, e non ha perdite. Quindi comunque questo è molto buono. Poi, per quanto riguarda ROE e ROA, abbiamo. 7,19% e 0,56%, vuol dire che comunque la società riesce a generare redditività. ciò mi porta poi a dare un occhio ai debiti, debiti che sono importanti soprattutto in questa società nel senso che non ne ha tantissimi perché ha 22 miliardi quasi di debiti ma a fronte di ricavi pari a 81 miliardi per esempio nel 2020, 91% circa nel 2019 eccetera eccetera quindi comunque i debiti non hanno un peso così grosso sulla società e andando avanti un altro dato a cui solitamente do molta importanza è il payout ratio che qui è pari a 41,32 41,32 che ci indica una situazione nella quale dei ricavi meglio scusatemi degli utili il 41% e passa va distribuito agli azionisti, mentre tutto il restante rimane in azienda. Questo vuol dire che quella parte di utile potrebbe essere redistribuita, per esempio, tra le varie riserve della società oppure meglio ancora investita in ricerca e sviluppo per ideare, insomma, per innovare, per fare cose che tendenzialmente nel tempo poi aumentano anche la capitalizzazione di mercato delle società. Anzi, sostanzialmente di solito le società che danno peso all'innovazione ne traggono poi molti benefici, soprattutto se le cose sono fatte bene ok quindi io direi che abbiamo visto tutto sia per quanto riguarda la price action sia per quanto riguarda il discorso dell'analisi fondamentale sia per quanto riguarda tutte le correlazioni che ci sono tra tutti questi dati e il grafico quindi io direi che ci possiamo salutare io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e a rimanere quindi sintonizzati con noi a seguirci su tutti i social di attivare la campanella e vi invito anche a dare un occhio al mio canale se vi va dove invece si parla più che altro di economia aziendale di business, di management eccetera eccetera io in ogni caso vi ringrazio nuovamente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti